Tieni giù Lore Mi sa che mi sta piccola Merda, non si respira qua dentro Cazzo, che schifo Stefano, questa è tu What, ma perché io? Alice Sì, dai, ci posso stare Cazzo, che fia la mia No, no, dai, non scherziamo Chi questa tu? Brava forte? No, ma dico, poco pegate. Io così non ci vengo eh? Questa teisa Eh, vampiro Il grande plastico E abbiamo finito, no? Ma cos'è tutta sta merda? Vabbè, finito ok. C'è la mia ok ci siamo un lupo cioè tu c'è il lupo e io un culo, certo ma hai finito o no, non ti rompi il coglione? ma Chiara c'ha lo zombie Perché devo prendere il culo io? Perché sono finito del cazzo, va bene? e quindi sei quello fottuto porta tre e non abbiamo neppure iniziato e già mi sto un digliardo di coglioni dai Luca calmati no ma io no, no. avevano finito i mostri ok? ora se andrà a finire dalla mamma vai pure noi qui abbiamo da fare una rapina Adesso una rapina, sciolati un po', pre. Dai, se non prenderla su personale non prenderla su personale, se non è personale facciamo cambio, no? Io prendo la e tu il culo Ma lo sentite che strotto? No. no, no, no, niente scombi, si fa come dico io basta Ora trita il cazzo, smetti di con i coglioni E concentrati sull'obiettivo